Dove è possibile sposarsi con un matrimonio civile che abbia poi validità in Italia? Ci sono tanti paesi, anche extraeuropei, dove è possibile celebrare e organizzare il proprio matrimonio civile che poi abbia validità in Italia. Viceversa ci sono invece altri paesi dove questo non è possibile e quindi si avrà un matrimonio simbolico. Io oggi ti voglio elencare tutti tutti i paesi dove è possibile eh, organizzare un matrimonio, sia civile che simbolico, eh, sono i paesi che io stessa seguo, organizzo e do assistenza. Ma tutto ciò te lo svelo subito dopo la mia sigla. Ciao, sono Iris, titolare dell'agenzia Iris Viaggi ed anni specializzata in matrimoni all'estero, rinnovo delle promesse e anche viaggi di nozze oggi ti voglio elencare tutte le mete dove è possibile celebrare un matrimonio civile e simbolico e sono tutte mete che mi vengono richieste in cui io poi creo proprio il pacchetto che comprende sia il viaggio ma anche l'organizzazione di tutto il matrimonio compresi anche i vari documenti legali che servono partiamo subito dalle bellissime isole delle seychelles Oppure l'isola di Mauritius che si trovano entrambe nell'Oceano Indiano e che dove è possibile celebrare un matrimonio civile che quindi abbia valenza anche in Italia. Ti dico anche che in questi paesi i documenti richiesti non sono così complicati e c'è la possibilità di sposarsi anche con persone mh, straniere. Invece, per quanto riguarda le Maldive, che spesso mi vengono richieste perché è il sogno di tantissimi, vedersi proprio su questi atolli meravigliosi, contornati da una barriera corallina e un mare invidiabile, ma ahimè, alle Maldive. Eh, è possibile solamente contrarre un matrimonio simbolico e quindi se hai in mente proprio di organizzare un rinnovo delle promesse io penso che le maldive siano proprio la meta ideale spostandoci verso l'area del mediterraneo in primis le isole greche con in testa santorini sono il sogno di molti vista anche la vicinanza altrimenti eh, c'è cioè, la possibilità di po eh, sposarsi con matrimonio civile a Malta queste sono ovviamente ti dico le destinazioni che io personalmente tratto e dove ho i miei collaboratori fidati invece spostandoci verso i Caraibi ti dico che ci sono veramente tantissime isole dei Caraibi dove è possibile contrarre un matrimonio civile in verità ammetto che ci sono alcune isole come per esempio Antigua, uh, Barbados e Aruba che sono quelle dove i, i documenti richiesti sono un po' più semplici mentre altre diciamo che chiedono uh, ulteriori documentazioni e quindi magari l'iter bu burocratico è un pochino più complesso nulla toglie che però in tutte le varie isole dei Caraibi ci si può sposare io ovviamente non le tratto tutte, eh, le principali che mi vengono richieste sono Antigua, Aruba, Barbados, Giamaica, Repubblica Dominicana, se poi dopo si vuole pensare oltreoceano, matrimoni con possibilità di avere una valenza legale in Italia, si possono anche fare in Polinesia, alle isole Fiji o alle isole Cook. Io spero di averti dato delle utili informazioni, se hai in mente di sposarti all'estero mi raccomando scrivimi qui sotto o contattami e prima di salutarti ti ricordo anche che puoi seguirmi sui miei canali sia in Instagram o Facebook cercando i risviaggi Legnano. Al prossimo video, ciao!